cosa succede se verniciamo una lamiera zincata con vernice all'acqua o con una vernice al solvente ecco avete visto che cosa è successo in questo caso la, la, una volta essiccata la vernice è andata in esfoliazione questo perché la zincatura non accetta questa la vernice all'acqua la vernice assolvente se prima non è trattata con un apposito fondo oppure esistono sul mercato dei, dei prodotti che hanno già al loro interno eh, questo, diciamo, questo fondo ancorante per la zincatura, specifico per la zincatura queste vernici che sono quelle ormai più utilizzate eh, possono essere anche colorate hanno come detto questo, questo fondo nel loro interno ed evitano questo problema di esfoliazione molto comune perché sicuramente vi sarà capitato di vedere ehm, come in questo caso queste lamiere oppure le saracinesche spesso si vedono nei negozi in esfoliazione la vernice che si, che si stacca perché eh, appunto vengono usate dei prodotti che non sono eh, idonei e se siete interessati a questi contenuti, al, ai contenuti del, di questo canale, eh, iscrivetevi e rimanete in contatto su Solo Pittura di Massimo Lattanzi.